La mia avventura a Rivers Down House è terminata, una settimana intensa, interessante e ricca di attività divertenti. Professori competenti ed estremamente disponibili mi hanno seguita passo passo e inoltre ho avuto la possibilità di conoscere persone provenienti da ogni parte del mondo. Un vero e proprio scambio culturale che ha permesso di migliorare notevolmente la mia conoscenza della lingua inglese. Con Learning Vision sono diventata una star student. Sei pronta a diventarla anche tu?